Grazie, signor Presidente. Io confermo il, il mio ruolo di portavoce leggendo un testo condiviso e scritto insieme ai lavoratori della San Gemini S.P.A. e insieme agli attivisti del Movimento 5 Stelle Eterni. Eh, la situazione della San Gemini S.P.A. purtroppo non è affatto chiara. Da quando l'attuale proprietà Rizzo Bottiglieri si è insediata, il gruppo San Gemini ha perso quote di mercato, competitività e definitivamente il settore dei succhi di frutta San Gemini, sul quale la precedente proprietà aveva investito più di 30 miliardi di lire. Nessun investimento tecnologico, neanche la manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria, è stata più assicurata. Tutto questo sotto gli occhi di tutti, sindacati e istituzioni. Comuni, provincia e in particolare la Regione Umbria, che è concessionaria per lo sfruttamento delle acque. Solo promesse di risanamento e della ovvia conservazione di posti di lavoro, ma la ripresa non è mai avvenuta. La San Gemini SP, attualmente indebitata per circa 80 milioni di euro, ha deciso di avvalersi della procedura del cosiddetto concordato in bianco, una procedura avviata con differimento del deposito del piano concordatario, ma con immediata protezione del patrimonio del debitore. Il concordato, con scadenza 23 luglio, è stato prorogato dal Tribunale di Terni al 24 settembre, a fronte dell'interessamento del gruppo industriale Norda, che ha presentato una promessa d'acquisto. In data 16 settembre si sono incontrati i rappresentanti dei tre sindacati, insieme agli assessori v eh, Vincenzo Riommi e all'amministratore all delegato della, della proprietà San Gemini. In questi minuti è in corso un incontro in Regione Umbria per l'avvertenza San Gemini e cinque autobus di lavoratori sono partiti alla volta di Perugia. Si aspettano risposte da parte dell'assessore dell Riommi e dell'assessore Rometti, rispettivamente sviluppo economico e ambiente. L'unica cosa certa, purtroppo, al momento è che tra pochi giorni, cinque, ci sarà probabilmente l'autodenuncia di fallimento. 138 lavoratori sono attualmente in sciopero ad oltranza e in presidio innanzi i cancelli della fabbrica. Acqua pubblica a chilometri zero, concessioni governative di estrazione e 138 e più famiglie. Nessuno deve più rimanere indietro. La Regione Umbria ha il dovere di risolvere questa situazione e di tenere informati i lavoratori e le loro famiglie. Grazie. Grazie senatore Lucci, di ha chiesto di parlare senatore Giovanardi nella facoltà.